Vabbè ragazzi che voy caffa come si dice a Roma sono le 21.29 ci siamo trasferiti nell'aula e... e ancora non si parte, non ho capito perché. Roby! Roby? Paolo, sì. ma che aspettiamo? Quella roba lì? Il problema forse in questo momento. Però, per la del ah, beh, beh se l'hai cercato il problema, gli ha schiantato tutti gli emendamenti. Vabbè, ok. Diciamo che... quale, <ride> quale. Qua... Quale, Bene, sì. ok. Allora aspettiamo che si componga civilmente questo conflitto. Eh, nel frattempo, non so, magari vi leggo qualcosa perché mi sto veramente scassando. cioè Vi posso leggere l'ordine del giorno? Volete? Allora. no no no gli ordini del giorno no no no no uh, gli ordini del giorno no adesso io mi attrezzo per farvi le dirette con la presentazione di, di grafici ecco dietro di me vedete che hai portato a casa tanto si è mascherato siamo brutti ma siamo mascherati che mi racconti se sono cose che allora, si possono sapere si può dire una cosa importante buona, non abbiamo portato a casa qualcosa per noi ma per tutte quelle famiglie del cratere del terremoto che rischiavano il signoramento pensate addirittura dei contributi per la ricostruzione delle loro case il 31 dicembre scadeva un una regola che eh, metteva a riparo eh, queste eh, diciamo così, cifre date a famiglie che avevano avuto l'edificio lesionato, eh, grazie a un emendamento della Lega, perché nessun altro ci aveva pensato, sarà prorogata questa, questo scudo perché che ci siano famiglie che oltre che essere provate dal Covid lo, lo, lo sono anche per il terremoto che rischiavano addirittura di vedersi portati via dai conti correnti i soldi per ricostruire la propria casa veramente era qualcosa che gridava vendetta e quindi è una delle cose che si è riusciti a portare a casa nell'interesse dei cittadini perché c'è chi fa, si può dire, le marchette e chi invece pensa agli interessi dei cittadini basta, basta, prese... Boni che ci guardano eccoci vabbè, ne Avete sentito? e ha fatto tutto lui. È un Caterpillar. Allora andiamo a pagina 666, vediamo cosa c'è qua. È soltanto fino alla vela. <ride> eh. come il militare capito passi ore e ore e ore, ore ad aspettare senza capire esattamente perché in questo momento vedo un, un assembramento Presidente Presidente Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie. Lei ha la qualificazione del memorandum nei confronti dell'amministrazione. Sarò la sua troica, prego. col k però, eh. attenzione, sono piccoli momenti di poesia che vi... lacrime consegnate alla pioggia, e cominciamo, mi fa parlare, va. sì sì, io se non c'è la mia roba non comincio però, dov'è? Ah, ecco. Aspetta che prendo il fascicolino. Allora, colleghi, grazie. Un minuto dopo dopo un intervento, poi apriamo questa questa... A me manca il fascicolo per però. Per quanto riguarda gli emendamenti che voi conoscete, no, e che sono fa, stati fascicolati... Acquisiremo prima i fascicoli piccoli, non quelli, parere, grande, quelli che, che andiamo a votare. I del relatore del governo ah, e poi procediamo... Sono là? E poi procediamo... Ah, eh, il parere di relatori e governo verrà formalizzato una sola volta poiché voi sapete è un parere che è stato diciamo, costruito consensualmente in questo lasso di tempo che voi conoscete. Allora, rispetto all'inizio dell'attività deliberativa si comincia con i contenuti relativi al fascicolo alto senato 1994, subemendamenti 1.000 il primo è Chiaramente si parte dai sub-emendamenti ai sub-emendamenti ai sub-emendamenti. Sub Perché è ovvio che... Sì sì, ho tutto ho ripreso, tutto. Ma adesso lui ci dà i pareri, no? Allora, i pareri... Eh. Ma voi li sentite i suoni della... della sala? Mi arresteranno per questo. Ma sta dando i pareri uno per uno? Aia. Comunque, per darvi un'idea. Eh. Dunque. Questo era il fascicolo iniziale. E litigando siamo arrivati qui. Direi con bel guadagno, no? Cosa? Agganciano? Eh, loro agganciano, eh, ho capito. Sentite Sabrina, si sente l'ambientale. Eh? Eccolo. Ecco, qua parte il cinema, pronti? Siamo tutti che importanti, ma che magari poco vanno a fare con i coni. che a per la di di mettiamo ma No, no. Le commissioni sono riunite nell'aula legislativa perché siamo troppi, non c'è nessuna aula di commissione che potrebbe tenerci tutti in sicurezza. Eh. ordini no, no. testi due beh questo è buono però questo è quello di Brizza la sospensione delle procedure sequestre bravo è stato bravissimo dei componenti Bene. Bravo Brizza. ha detto una cosa giusta Brizza, avete sentito, no? ha detto fate approvare alla Commissione il bilancio degli emendamenti che riguardano la giustizia. Io no, io non intervengo, io adesso vi stacco, e... giusto se volete vedere come è fatto un voto. Ma...